Fedez dice addio a Instagram? Il rapper si prepara così all'arrivo del figlio. Fedez diventa padre, l'annuncio del rapper e la scelta di dedicare meno tempo ai social. Fedez e Chiara Ferragni sono ormai due genitori in trepida attesa. L'arrivo del loro primo figlio li sta coinvolgendo molto e oggi, a pochi mesi dalla nascita, il cantante ha voluto condividere su Instagram alcuni pensieri al riguardo. La sua intenzione è quella di dedicare molto più tempo alla sua famiglia, senza negare nessuna attenzione al nascituro e alla fidanzata. Questo, molto probabilmente, lo porterà a sacrificare alcune cose. Come il tempo che lo stesso passa sui social? Una scelta consapevole che, in ogni caso, Fedez considera fondamentale. Fedez papà impaziente, con Chiara Ferragni vola a Los Angeles. Chiara Ferragni e Fedez hanno dichiarato in più occasioni di avere intenzione di far nascere leone negli Stati Uniti. Lì la fashion blog risiede tutt'oggi. Da quando stanno insieme la loro storia l'hanno sempre vissuta incontrandosi in diverse parti del mondo, vivendo però per periodi più o meno lunghi tra Milano e Los Angeles. Adesso però la coppia sta volando nell'estate se, probabilmente, lì resterà fino alla nascita del bambino. In partenza per Los Angeles scrive FedEx su Instagram Stiamo organizzando il tutto per la nascita del piccolo leone. Se FedEx rallenta Chiara, invece, decide di raddoppiare la posta, mamma, donna in carriera e amministratore delegato della sua società. I progetti di Chiara Ferragni invece, al contrario di quelli del fidanzato, sembrano essere diversi. Wencher ha dichiarato infatti poche settimane fa di essere diventata amministratore delegato della sua stessa azienda, sfidando dunque ogni pregiudizio e luogo comune sulle donne in gravidanza. Un messaggio chiaro che la Ferragni ha voluto lanciare come donna e come mamma. Una scelta a favore dellempowerment femminile che chiara. Con la sua determinazione, ha sempre incoraggiato e sostenuto.